Allora cercherò di fare questo intervento in, in cinque punti, è un po' laborioso ma vedo di metterli in fila, eh, dico subito quali sono i cinque punti, se così forse riusciamo a, stare, a tenere meglio lo, lo sviluppo del, dell'argomento. Il primo punto riguarda Bernocchi e il, ben, il beni comunismo, diciamo il suo approccio. Il secondo punto, quello che io ritengo l'argomento che tiene in piedi tutto quanto, e cioè il rapporto fra l'io e il noi, diciamo tutta la discussione sulla natura umana. Il terzo punto riguarda il principio di scambio, il quarto punto riguarda la finanza e il quinto punto ci riporta all'attualità e cioè quello che è successo stanotte a Parigi, perché eh, spiazza dover eh, diciamo, filosofeggiare in, in una situazione così allucinante. Allora, sul eh, Bernocchi e il bene comunismo, e anche quelli che hanno collaborato al secondo libro, a me è sembrato di capire che tutti quelli che hanno accettato di collaborare condividano la conclusione, e cioè la necessità storica di ciò che chiamiamo benicomunismo, da qualche parte si dice la sua probabilità eh, bassa, molto difficile, però indubbiamente la sua necessità storica. Il fatto è che se si accetta questa conclusione è da vedere se se ne accettano le premesse e in che misura si accetti l'argomento portante appunto il rapporto io-noi ora diciamo sull'argomento portante si può glissare perché da Aristotele in poi insomma sull'io e su sull noi eh, si può dire tutto il contrario di tutto ma sulle pre quelle che, che Bernocchi assume come precondizioni la riduzione ad uno la doppia l'incoerenza di Marx, le contraddizioni del marxismo, le omissioni, le rimozioni e su questo ci sarebbe molto da ridire. Io insomma, non la ritengo tanto pesante questa cosa, però per chi è rimasto scottato dal rapporto fra, diciamo, Uh, il, il marxismo uh, super organizzato in uh, ideologia leninista e come è esploso il movimento del, 78, del 68 e che il risultato poi ne è rimasto naturalmente si, si può uh, comprendere il timore che uh, questo uh, rischio lo si possa correre di nuovo Ora però, eh, io dico per quanto mi riguarda, condivido ovviamente il concetto bene il comunismo, condivido l'argomento portante nel modo in cui è svolto io o noi e condivido anche la precondizione, cioè la resa dei conti con il comunismo storico e con Marx eh, stesso. È da dire che io ritengo che la Madonna sia una brava persona a prescindere dal fatto che sia vergine ritengo che Marx sia eh, fondamentale e irrinunciabile a prescindere eh, da, dai suoi errori di prospettiva e però questo mi riferisco a quanto ha detto prima Cremaschi, il problema non è che se Lenin eh, non, non avesse avuto l'ictus o, o se anziché Stalin ci fosse stato un altro forse la storia avrebbe potuto avere non è una questione di, di una storia di sé è che quando una rivoluzione produce un'oligarchia eh, un dirigente che si fa classe per fare la società e quindi, come dire, costituisce una società a sua immagine e assomiglianza, cioè la rende mostruosa. Questo è successo con tutte le grandi rivoluzioni moderne. La rivoluzione francese ha creato la burocrazia bonapartista e poteva andare in un altro modo, è andata così. La rivoluzione russa ha creato quello, ha creato un partito che si è fatto classe e nelle miserevoli condizioni della sinistra in Italia... Questo è poi quello che si è verificato anche dove non c'è stato nulla di rivoluzionario. Quindi diciamo io nella sostanza, al di là diciamo, delle accentuazioni di, di, di chi ha vissuto quelle, quelle contraddizioni più direttamente, condivido anche mh, le premesse di Berlocchi. Passo all'argomento portante, l'io e il noi, la questione secondo me eh, deve andare alla radice e cioè di quale noi io voglio fare parte qual è il noi del mio io e se non mi piace il noi nel quale abito e inevitabilmente è così non ne sono mai totalmente contento della mia famiglia, dei miei genitori di mia moglie, dei miei figli, della mia scuola eccetera quindi il noi per sua natura è prospetti il rapporto fra l'io e il noi è sempre un rapporto col futuro ed è anche un rapporto col passato perché se il presente diventa collassante non avendo futuro devi per forza aggrapparti al passato. Ecco perché tutta quella parte che Bernocchi è affronta, eh, richiamandosi a Max Weber, a Wright Mills, a Schumpeter, al concetto di ceto, diciamo e, a quelle cose che nel marxismo vanno come struttura, ma che in realtà sono invarianti archetipe, e cioè la necessità del sacro, la religione, eccetera, inevitabilmente poi ritornano. Quando il rapporto prospettico fra l'io e il noi diventa un rapporto ingampiato e quindi quando si rischia la disidentificazione, che è diciamo, l'accesso la, la, al nichilismo. Ora, non concordo sul fatto che l'io è solo, come dire, il rapporto è solo storico, questo ha diciamo, una base innata. E lo specifico umano credo che sia il, la propensione umana eh, a gestire lo scambio, a dare qualcosa in cambio di qualcos'altro e a saper aspettare. Quindi diciamo è sempre un, un rapporto con il futuro. Eh, viene nel libro passata così un po' è anche condannata ecco, la posizione di Aristotele come anche la posizione di Marx per la quale è il noi a fare l'io e non è l'io a fare il noi, io sono d'accordo, è il noi a fare l'io, è il fatto che io non sono sordo che determina il fatto che poi non sono muto. C'è un sacco di gente che è muta non perché non funziona la lingua, ma è muta in quanto è sorda. Dunque, eh, la possibilità di comunicare non è autogenerata dall'individuo. La eh, propensione a comunicare viene da noi che c'è intorno, da come si gestisce diciamo, il primo elemento emozionale della paura e da cosa come poi si viene a costituire il desiderio dell'altro quindi in questo io sono totalmente d'accordo con Aristotele, con Marx con Adam Smith e, e, eccetera Ma, e, e quindi cioè, se dovessi definire l'essenza umana la definirei in questo modo l'uomo è un animale che scambia scambia materialmente, scambia simbolicamente scambia per la propria soddisfazione generalmente gode del fatto che il suo prossimo eh, si giovi di ciò che è stato scambiato, e ciò che Aristotele chiamava l'eudaimonia. Ora, dove è che questo gioco meraviglioso viene a cadere? Viene a cadere appunto quando la eh, indefinita varietà degli scambi, qualcosa del genere c'è proprio in tutto quel commento a Cimarchi, no? viene uniformata nella forma merce, e cioè quando qualunque possibilità di scambio viene costretta nella forma eh, dello scambio mercantile, ciò che Smith chiamava la mano invisibile, che quindi accontenterebbe tutti ma che in realtà proprio in quanto scambio mercantile contiene il suo veleno e cioè ciò che abbiamo imparato a conoscere come il, il plus valore, cioè lo scambio iniquo. Qual è l'effetto di questa cosa? E cioè che tutta l'indefinita variabilità degli scambi sociali, cioè portare i fiori ai, ai defunti, darsi un bacio, tutte queste cose, instaurano come ehm, sovrano assoluto di ogni scambio il principio del valore, quindi del prezzo bene, ne viene fuori questo che a quel punto, poiché lo scambio è sempre fatto in funzione della soddisfazione futura la tirannia della merce, del capitale condanna all'ergastolo il futuro. Questa è la situazione. Ora, eh, questo processo sul quale diciamo l'umanità, almeno l'Occidente, ha galleggiato per eh, circa 300 anni, su cui ha prodotto le sue critiche le, le, le sue, ha prefigurato le sue alternative Marx in particolare è andato a, come dire, a rafforzarsi in, in modo definitivo a produrre proprio l'annichilimento del futuro con eh, quel tipo particolare di eh, creazione di di valore in più o di scambio in che è la finanza la finanza come dice la parola lo dico perché poi diciamo il senso del contributo che io ho dato al libro la finanza come dice la parola è l'anticipazione per un fine ma eh, se il potere dell'anticipazione è in mano all'uno solo, allora quell'uno solo è appunto il giudice, il sorvegliante eh, di tutta l'umanità ergastolana che è sotto il suo cappio, quello che chiamiamo il debito, che al di là di, diciamo, di tutti i giochetti aritmetici, grafici, eccetera, in definitiva è... Eh, ha una ragione immaginaria nel suo fondo. Ora, eh, questo ergastolo per il futuro, questo è proprio l'esito del capitalismo. Eh, passo adesso al penultimo punto, mi approfondisco il fatto della finanza, così come Adam Smith aveva creato questa fiaba Benefica della mano invisibile, così anche la finanza moderna, cioè la finanza nei termini della borsa azionaria, quindi la finanza partecipata, tutte quelle cose lì, nasce contestualmente alla prima definizione moderna del diritto naturale nell'esposizione di Bernocchi questa cosa che si riferisce diciamo alla teoria giusnaturalista alla dottrina no? del 600 nasce in Olanda non, non in Ox. nasce in Olanda contestualmente alla nascita della Borsa di Amsterdam cioè la Borsa di Amsterdam e Grozio sono più o meno la stessa cosa il diritto naturale non è solo homo hominis lupus ingrozio è la libera disposizione di sé che è esattamente ciò di cui stiamo parlando cioè di quale noi io desidero far parte desidero liberamente di far parte vi è un aspetto eh, come dire un po' offuscato della teoria del diritto naturale Uh, offuscata poi appunto da tutti gli esiti contrattualistici, obesiani eccetera che comunque non va abbandonata va assolutamente ripresa e infatti ciò che io trovo nel uh, diciamo nel messaggio del libro nella necessità che da questo libro nasca altro è appunto l'impegno a uh, formalizzare una dottrina nuova del diritto naturale appunto della libertà dello scambio perché poi certo storicamente assumerà delle forme storiche ma eh, la liberazione diciamo della eh, disposizione di sé nello scambio sociale va ridefinita ecco, in, eh, riprendendo quel tentativo di allora eh, nella forma più sintetica che ho trovato nel libro la si trova alla pagina 254 eh, ed è, è l'autore si chiama Grisbowski. Eh, adesso non ricordo benissimo la formula, però siccome sto per finire, forse non ho finito i 20 minuti, me ne mancano due o no? Eh, eh, Anzi, tre. Interessi. Sì, ma io finisco in anticipo. 254. G. Boschi. G. Sì, perché è di origine polacca anche se è brasiliano. Per avere diritti è necessario essere responsabile dei diritti per tutti. Una nuova carta dei diritti umani ha bisogno anche di una carta delle responsabilità. Vivere è un negoziato tra i desideri e i diritti degli individui e i desideri e i diritti degli altri. Il bene comunismo è una scommessa con fondamenta concrete e con grado di probabilità incerto. Passo all'ultimo punto, l'ultimissimo. Ora tutta questa cosa ovviamente, cioè, qua, ciò che ho chiamato l'ergasto, determina l'esasperazione del conflitto fra gli ultimi e i penultimi, o fra i penultimi e gli ultimi, quindi la precarietà eccetera eccetera. Tuttavia questo conflitto comporta sempre il fatto che gli uni e gli altri vedano un, una linea, no? eh, un confine, che in qualche modo serve da metro, da misura di sé e degli altri. Gli ultimi e i penultimi stanno su questa linea di confine. Ma attenzione, gli ultimi degli ultimi la linea di confine non la vedono, va bene? E quando non la vedono... Allora, il fatto che possano aggrapparsi nel processo di collassamento del sé, nella disidentificazione, ad una invariante archetipa estrema, determina il desiderio, chiamiamola la pulsione di morte, e cioè il desiderio del panico. Il desiderio del panico è generato da questo. Il terrorismo trova queste radici. Io ho seguito mesi fa nella vicenda di Charlie Hebdo la eh, dichiarazione trasmessa in tv da quel giovane che si chiamava Shoasi, non ricordo, che diceva voi credete di avere in mano il nostro futuro, ma non è così, noi ci batteremo. E questa cosa è spaventosa, si stanno battendo davvero, grazie.